questa, questa, questo potere, questa dynamis di, mh, ai suoi 12 e 70, eh, sapete che Gesù no? ha questa specie di cerchi concentrici di, eh, di vicinanza dei suoi talmidim, no? Pietro, Giacomo e Giovanni, sono i Haverim, vedremo chi sono questi Haverim, nel corso di soteriologia, poi abbiamo i 12 chiamati apostoli, poi abbiamo i 70 discepoli e poi ci si allargano, fino agli avventisti. Gli elementi eh, che dobbiamo considerare oggi eh, sono due, non sono collegati, cioè sono collegati perché sono all'interno di questa macro pericope, eh, di questo cuore del Vangelo di Luca che tratti questi argomenti, quindi uno lo vediamo nel capitolo 9, l'altro nel capitolo 11, eh, fermo restando che dall'8 all'11 abbiamo un po' no, questa concentrazione di catechesi. Sono due, due cose che non vanno insieme mh, dirett direttamente, Indirettamente stanno all'interno di, di questa narrazione lucana su esorcismi e, e taumaturgie. Questo testo lo si può tranquillamente, lo si deve tranquillamente sovrapporre a Genesi 17-19, 17 intendo capitoli, no? Capitolo 17, 18 19, la distruzione di Sodoma e Gomorra, il fuoco dal cielo, e la distruzione delle quattro delle cinque città di questa pentapoli, no? Sodoma Gomorra, Zeboim, Adma si salverà solo Zoar, il testo è versetto 51. Avvende poi nel compiersi di quei giorni dell'assunzione di lui, il termine assunzione è un termine che condensa pressione morte, resurrezione, intronizzazione, e il suo volto si indurì, un'espressione che noi troviamo... Eh, dall'Antico Testamento, per andare a Gerusalemme, inviò degli angeli. Ora, vi ho sempre detto, anche in questo corso, che angelo di per sé non vuol dire niente, può essere Dio stesso, può essere un uomo, può essere eh, appunto una creatura angelica, quindi di per sé non vuol dire niente, però sovrapponendo questo a questo background di Genesi, potrebbero essere anche, potrebbero essere anche angeli intesi come creature angeliche inviò angeli davanti al suo volto, al Panav. No? Anche qua abbiamo sempre questa, questo, questo um, retrogusto, questo background, questo semitismo, si dice, eh, alle spalle e eh, come fondo per inquadrare bene la situazione. Ed essendo andati, soggetto sotto inceso, questi angeli entrarono nel villaggio dei Samaritani per preparare per lui se fossero uomini sarebbe una, una forma di apparecchio, apparecchiare per lui, perché poi noi sappiamo dalla tradizione giovannea, molto vicina a quella lucana, che stette addirittura due giorni con loro dopo la catechesi che già gli aveva preparato la, la, la donna samaritana, vi ricordate, no? Nel capitolo 4 di Giovanni. Però se sono angeli a preparare per lui e indica anche una dimensione spirituale molto importante. Sempre richiama l'Antico Testamento, ma sentite perché vi dico 17, 18 e 19 di Genesi, tre capitoli, non la colsero, perché il suo prosopon, cioè la sua persona, letteralmente il suo volto, era andante a Yerushalayim, quindi vedevano di mal partito, di mal, eh, vedevano male l'aspetto della alià di chiunque passasse dai samaritani, voi sapete no, che c'era sempre questa... Questa, questa diatriba tra samaritani e giudei uno adorava sul monte adesso lo vediamo e l'altro sull'altro monte uno sul garizim e l'altro sul monte sul monte a Gerusalemme, il monte del Tempio. E versetto 54. I discepoli, ora avendo visto e i discepoli erano quelli dei Caverim, cioè Giacomo e Giovanni, due coin, dissero al Signore dopo aver visto questo voi che diciamo al fuoco, quindi ben coscienti della loro autorità, discendere dal cielo e, e li consumi, vedete questo richiamo a Genesi? Ecco perché c'è la possibilità che fossero dei, degli angeli veri e non uomini e non, e non Dio stesso. Ma essendosi voltato, li rimproverò e andarono in un altro villaggio. Vi ho voluto stigmatizzare questo perché normalmente questo, in questo brano non viene mai messo nell'elenco dei testi angelici e visto che dietro sia come semitismi quindi come traduzione di eh, terminologie eh, sintattiche morfologiche eh, semitiche eh, Luca ha fatto uno sforzo grande per rendercelo in greco sia per il contenuto di questa preparazione sia per il testo, il testo stesso parla di angeli di prosopone eccetera normalmente sfugge noi non lo facciamo sfuggire e lo inseriamo, fermo che potevano essere uomini, anche se non sono stati definiti che uomini erano, e la sovrapposizione con la caduta dal fuoco dal cielo, di Sodome Gomora, dove davvero c'erano due angeli che avevano accompagnato il tetagramma a parlare con Abramo, che poi aveva interceduto fino al numero di 10, 50, 40, vi ricordate, fino a 10, e beh, questo era un testo molto mm, opportuno che ve lo, ricord che ve lo ricordassi. Ciao e alla prossima perché all'indietro vedremo altri due elementi importanti di potere che solo i 12, solo i 70 hanno nei confronti di queste potenze demonieche. Ciao!